Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta frolla senza glutine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti più il tempo di riposo in frigo. Gli ingredienti sono farina senza glutine o miscela per dolci senza glutine, un uovo e un tuorlo, burro, scorza di un limone, zucchero, vanillina, lievito per dolci e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza di limone e lo zucchero. Li facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. L'uovo e il tuorlo. La farina senza glutine o miscela per torte senza glutine. il lievito la vanillina e il sale ed azioniamo il bimbi per 50 secondi A velocità 5. Formare un panetto, avvolgerla nella pellicola trasparente e riporla in frigo per almeno un'ora. Pasta frolla senza glutine ideale per crostate e biscotti. Grazie e alla prossima ricetta!